buongiorno a tutti penso che mi sentiate sì, sì. allora anche quest'anno la commissione nazionale d'accordo con il consiglio nazionale ha promosso il bando parrocchie inclusive è un bando che praticamente è rivolto a qualsiasi di, eh, parrocchia per dei percorsi di inclusività delle persone eh, con disabilità qualsiasi tipo di disabilità e qualsiasi percorso, non solo il per percorso di catechesi come di solito si intende ma qualsiasi eh, percorso di, inclu di inclusività, non è rivolto solo a bambini ma a, ehm, a persone di qualsiasi età, quindi bambini, ragazzi, giovani e adulti che stanno facendo appunto un percorso di, di inclusività. Allora, eh, Ognuno di noi può ovviamente attivarsi per la promozione. E le parrocchie devono fare due passaggi molto semplici: uno, li, mandare la scheda di iscrizione al Centro Nazionale entro il 31 di maggio, e poi la descrizione del progetto entro il 31 di aprile, luglio. Eh, quindi entro il 31, c'è cioè la descrizione del, del progetto è entro il 31, il 31 di luglio. Come dicevo, ognuno di noi può essere promotore perché questo è uno strumento che ci permette di iniziare a dialogare con le parrocchie, con i sacerdoti, perché noi andiamo nella parrocchia non per chiedere come di solito si fa ma per offrire con questo progetto e quindi penso che sia veramente una cosa innov innovativa quindi ognuno di noi ha questo compito di divulgare a questo proposito è stato mh, realizzato anche uno spot che è molto bello che tra un momento noi ascolteremo questo spot è già sul sito e ognuno di noi che chi lo, chi lo vuole può Andare a vederselo oppure chiederlo al centro nazionale che le viene inviato. Andiamo allo spot. Eh, sì, lo spot. Sì, prego. Una chiesa davvero secondo il Vangelo non può che avere la forma di una cassa accogliente, con le porte aperte. Buongiorno a tutti, da Tommaso da Castagno.